Thank you. Io la, diffido, io la diffido, io, io cioè la diffido, io la diffido, io la diffido, formalmente da fare la registrazione. Altri miei diritti della Chiara è nella opera della il mio il diritto? Qualora la registrazione non la, la diffusta, Lei ha fermato me, non io, lei stai facendo la mia brava, sino io la sua. Si presenta come pubblico ufficiale, mi devi dire chi è. È lei che ti deve fornire lo No, no, no, assolutamente. Allora, lei mi deve fornire lo dito. Ma abbiamo un mi dice che è un pubblico dai. Allora, che è documento è che il punto ufficiale si deve fornire un documento. Ma che facciamo però adesso? Qual è il secondo qual? E' due personaggi a... a... a... a... a... a... a... Dobbiamo fare l'identificazione, noi testimoniamo qui. Deve identificare la Se ci fa uguale un documento... A Non lo vedo, nessuno c'è nessun motivo. Lo mostro, non c'è nessun motivo non lo possa sembrare. Non deve essere... Noi la dobbiamo identificare. Io la, legge la legge mi dice di esibire un documento che non sto in di reato Identifico. io lo so, sto facendo un controllo di polizia lei mi ma io mi faccio identificare ma lei non ha nessun diritto di guardi guardi il collega sta già la silenzio la la silenzio la no, la silenzio la no, la silenzio la la silenzio la per quale motivo perché la polizia, il pubblico ufficiale ha la facoltà di chiedere i documenti alle persone che hanno detto se c'è una legge particolare è esatto. il 651 il codice penale Beh, è e il, non è il codice penale non è legge di voto un sta, avvocato sa benissimo per quale cosa mi, mi Però noi chiediamo ovviamente eh, noi siamo... dal momento che stavamo andando a scoprire ma non, infatti non c'è problema però noi abbiamo visto tutto, tutto in maniera molto sottile io, io le detto che non indosso la mascherina perché sono una legge di rango superiore è problema, che vieta di coprire il problema. volto e il luogo pubblico ma e la mascherina invece è un, un ordinamento di tutto il che di rango inferiore che, mio, che mi consiglierebbe non c'è nessun obbligo di tenere il volto all'aperto all sto registrando questo e vorrei sapere chi mi sta contestando nome e cognome perché sono io denuncio che il cognome, dato, nome. e cognome, nome cognome e matricola. Nome cognome e matricola non, non state fermando gli cittadino non so inquadrando in gli agenti. Non sono diplomatici estero stranieri, ho cittadinanza. Voglio sapere da voi per quale motivo, quale è il reato sono identificato. Cosa devo non Dove può andare? Allora La lavoro, un lavoro in nome del popolo italiano, libertà. I love you. I love you. Allora eh, abbiamo assistito all'ennesimo eh, abuso perché di abuso si tratta, manifestazione finita, veramente un'azione un, un fuori luogo senza nessun significato giuridico di solito le forze dell'ordine sono veramente molto collaborative, molto capaci. Questa sera eh, questo operatore di polizia ha voluto identificare il dottor Aiese mentre stavamo andando via. Eh, cioè, sono stati là a guardare per tutta la manifestazione e hanno deciso di identificarci quando stavamo mandando via. Stiamo veramente rasentando il ridicolo. Fortunatamente c'era anche l'Avvocato, bravissima tra le altre cose. Pasquale, allora, dici un po' che cosa è successo e è avvenuto questo no, controllo, perché insomma è avvenuto. Dopo una bella, pacifica e gioiosa manifestazione, dove diverse persone hanno potuto esporre eh, non un punto di vista ma l'esperienza sul campo, eh, qua parliamo sempre di cose viste, realizzate, non di presunzioni e con un atteggiamento abbastanza strano, anche piuttosto insolito perché io spesso eh, giro senza mascherina anche davanti a pubblici ufficiali insomma si sa che non portare la mascherina eh, in un luogo all'aperto non è assolutamente qualcosa che va contro eh, mascherina consigliata eh, questo anche al, al chiuso, è solo consigliato dal CTS, quindi tutte quelle che sono state le varie ordinanze o eventuali DPCM non sono mai stati sostenuti effettivamente eh, da questo Comitato Tecnico Scientifico e questo l'abbiamo visto grazie a questi documenti dei segretati. Eh, oltretutto ho fatto notare a questa gente che non, eh, non sono riuscito a identificarlo, lui voleva identificare me come se stato fossi colto in pieno in fragranza di reato e io non sono riuscito a identificare lui. Eh, ho fatto notare che mi stava ehm, sollecitando, senza averne un fare autoritario, senza rispettare le leggi, perché le leggi di rango superiore eh, vietano... Eh, il copriero il volto in luogo pubblico, quindi mi stava eh, istigando a contravvenire ad una legge dello Stato eh, e in più non avendo neanche le competenze perché io la mascherina se la metto in sala operatoria la devo togliere dopo tre ore perché dopo tre ore non è più efficace e lo faccio secondo competenza, professionalità e secondo delle conoscenze biologiche e appunto infettivologiche. Stare all'aperto con una mascherina è, è demenziale, è proprio demenziale. Eh, ha una sua simbologia evidentemente, eh, ma è come eh, ha una sua potente simbologia, oltre che eh, potente azione di disturbo rispetto alle libertà, rispetto al diritto naturale, eh, quello di imporlo attraverso eh, dei pubblici ufficiali che anziché essere adibiti per andare a caccia di spacciatori, di stupratori, di rapinatori, di violentatori, eh, girano eh, nelle piazze cittadine della mia città, una eh, città dove lavoro da 30 anni, aiutando il prossimo, cercando di portare avanti un concetto di cura e di sostegno cosa che abbiamo anche dimostrato, ho detto anche questo nel mio intervento, eh, in questo, questo circa anno e mezzo di lavoro eh, seguendo le persone a domicilio non abbiamo avuto decessi, quindi il fatto di dover dimostrare una cosa del genere dovrebbe metterci tutti eh, di buon umore eh, con prospettive di felicità, ma eh, al contrario sembra che eh, dire di far guarire le persone eh, sembra quasi di violare la legge, come se ci fosse una legge, un ordine superiore che ci impone la legge l'epidemia, la pandemia, la morte e la paura della malattia, la paura della morte che poi in realtà significa la mancanza di libertà verso la vita. Quindi se ci insegnano ad avere paura della morte ci insegnano anche a non poter avere godere il diritto di vivere di esistere.